Ciao! In questo video allora ti vado a presentare la storia di.. di schillaci, che è stata interessante. Ho visto. ci sono capitato, ci sono capitato per caso su questo video. Mi è, mi è, mi è rimasto. interessante insomma il cucino di schillaci che che io non lo sapevo, era, che era un grande giocatore è stato pure la Lazio, poi ci ha avuto un sacco di peripezie e niente, è finito mezzo alla strada niente, qui di seguito ti metto un po' di, di video che ho preso dalla rete, ti appiccio, ti faccio un mix e ti auguro, è, sta, è andato praticamente la TV del Vaticano, TV 2000 in varie interviste sul campo, dice praticamente che dato che stava in mezzo alla strada ha avuto varie esperienze eh, di basso profilo e quindi... una storia interessante ti dava pure qualche spunto di riflessione ok tutti conoscono la storia di Salvatore Totò Schillaci, che dall'ardente Sicilia è arrivato a vestire la maglia della Juventus e soprattutto a far sognare tutti gli italiani nell'estate dei mondiali del 1990. Un altro Schillaci però era sbarcato all'Olimpico quattro anni prima di questi accadimenti, ma per quello che a dispetto di tutto veniva considerato il vero fenomeno della famiglia, le notti magiche furono davvero poche. È la storia di Maurizio Schillaci, l'ombra del fuoriclasse. Antonio Maurizio Schillaci è il cugino di Salvatore, di due anni più vecchio. Entrambi hanno mosso i primi passi in squadre siciliane. Entrambi palermitani doc, Maurizio passò per il settore giovanile del club rosanero, mentre Totò andò a Messina, diventando un idolo da 61 gol in campionato dal 1982 al 1989. Una crescita che lo portò ad essere acquistato dalla Juventus. Maurizio invece passò a Licata, dove il suo talento tutto genio e sregolatezza esplose con Zenek Zeman in panchina. Una promozione dalla serie C2 alla C1 e 22 gol in 66 partite, gli schemi a 100 all'ora del sembra sembrano l'unico metodo in cui Schillaci Senior riesce a farsi ingabbiare. Di lui il tecnico parlava così, un grande talento, tecnicamente, un fenomeno. Per mezzi, colpi e intelligenza calcistica avrebbe potuto giocare in una big senza difficoltà e farlo a grandi livelli. È sempre stato un generoso, per questo i compagni gli volevano bene, e lui aiutava tutti. Per quanto di discontinuo, un talento che non poteva passare inosservato, e la Lazio punta su di lui per regalare imprevedibilità a un attacco che manca di un puro fantasista, pur possedendo attaccanti tecnici per la serie cadetta come Fiorini, Poli e il giovane Mandelli. È rinforzo per il mercato di ottobre, la Lazio si fa probabilmente attirare dal nome visto che nel frattempo Totò ha permesso al Messina del professor Scoglio di dare il primo dispiacere stagionale ai biancocelesti con una prestazione maiuscola all'Olimpido. Maurizio si inserisce gradualmente, sembra poter reggere il salto di categoria, il 21 dicembre realizza quello che sarà il suo unico gol laziale, cross di Poli e colpo di testa vincente al Sant'Elia di Cagliari, un successo pesantissimo che permette alla Lazio di passare un buon Natale nella sua stagione più difficile, del meno 9. Schillaci era entrato da soli due minuti, è nata una stella, ma che? Maurizio Schillaci. Maurizio Schillaci, però la prima cosa che mi hai detto è ex. Se cioè, tu eri un calciatore, ex calciatore, e oggi chi sei? Oggi oh, ho 54 anni, mica tutti possono giocare a questa età. Tu a parte stato? che io mi sono fatto male già quasi, quasi 30 anni. E da lì, dalle stelle alla stalla. Dalle stelle alle stalle, quindi Maurizio Schillaci che è stato un grande calciatore e, negli anni Ottanta più o meno, e, già ci dice che c'è stato un periodo di stelle, di luce che però è sceso, Arriviam, arriviamoci, mi racconti eh, del tuo essere giocatore, di cui, cioè, possiamo tornare un po' su un campo, qual è quello, qual è lo stadio che ti ha più coinvolto, appassionato? Un'azione, un, un gol, quello no. che è proprio il tuo. Io di Vigor di belli ci ho nelicata, perché lì ho avuto il boom calcisticamente. Ho fatto tre anni alla grande, non mi sono mai fatto male, correvo come un pazzo e per fermarmi mi dovevo sparare. E dopo, Sei stato quando, nella ho, tocca Lazio quando ho toccato il cielo con un dito, quando sono andato a Roma e lì mi sono fatto male, la vigilia di Capodanno, esattamente. Tu ti sei fatto, cioè arrivi alle stelle, no? tocchi le stelle e quindi il cielo, come dicevi tu, con un dito. Che che vuol dire per un calciatore? Perché noi abbiamo un'idea. Un massimo, no? cioè? Un massimo. Tanto sono andata a Roma, all'Olimpico. Partendo eh, da? Dalle pecore, stavo a Licata. Eh. Quindi alicata Licata a Roma, un grande passo, un grandissimo passo. E lì ho creduto veramente di essere arrivato. Ma no, non è stato così. Un calciatore noi lo immaginiamo pieno di soldi. Aiutami tu di macchine, voglia, macchinoni. Voglia. Quante macchine avevi? Donne, macchine. Donne, macchine, soldi. Nella vita, bella vita. È così. belle persone. Tu hai vissuto queste cose? Oh, Ville, case, cose no, più ho vissuto per una quindicina d'anni. Così. Sì. Era bello? Eh sì. È bella vita. E poi che è successo? Perché queste sono stelle sono diventate.? Mi sono fatto male, mi, mi hanno riscontrato una cosa per un'altra. Ho, ho passato un anno incredibile perché passavo per malato immaginario. Malato immaginario? Non ti credevano? Se io ti avessi detto a 23 anni: guarda Maurizio, tu diventerai un calciatore professionista, andrai a giocare alla Lazio, però poi la tua vita sarà così. Avresti accettato? Vediamo se lo troviamo, dovrebbe essere qui. Abbiamo appena scoperto che qui vicino al Teatro Massimo vive il cugino di Totò Schillaci, un ex campione che adesso è caduto in rovina e vive per strade. Vorrei veramente ascoltare la sua storia, perché secondo me ci potrebbe raccontare qualcosa di veramente unico. Ciao, mi chiamo Giuseppe. Piacere mi Mi piacerebbe fare una chiacchierata con te in qualche minuto se ti va che dici se ci mettiamo qui? Johnny dove Ho letto anche del, del tuo cane, mio figlio, tuo figlio da quanto è che vive con te? da quasi 10 anni ti tiene compagnia un po'? Un po' altro che compagnia è diventata la ragione della mia vita stavano. Sì? cosa Ma... che non è? Ah, sono! ecco, è la mia quinta morte perché ne hai venuto quattro, no? Diciamo che due volte sposato e due volte si faccia scondire Ho letto che hai anche due figli, lo sbaglio? No, grazie Ti vengono a trovare ogni tanto No, un po' di problemi Tu eri un ex calciatore professionista Eri il pupillo di Zeman ho letto L'ho avuto nelle giovani del Palermo pure a Zeman. Da piccolo Sono venuto a Licata, sono stato tre anni con lui a Messino, un altro anno. Insomma lo conosco da una vita. E poi ti ha comprato la Lazio? Sì, da Riccardo. Un mercato di riparazione novembre, 86-87. Quanto hai giocato per la Lazio? 11 partite ho fatto. Ma stavo sempre male, avevo okay. lo scafoio di Negos e non riuscivano a capire quello che avevo. E andavo avanti con l'infiltrazione di cortesone, direttamente non ti ha quando giocavi alla cementistica quindi proprio nel pieno della, della tua vita ho toccato il cielo con un dito com'era la tua vita quando giocavi? calcisticamente ah, sempre la stessa devi dormire, mangiare, allenarti. però tutta la domenica c'era la partita i piaceri che potevi comunque permetterti quando io stavo benissimo, benissimo tranquillo, stavo bene, in testa, non giocavo, non avevo soldi, non mi mancava niente, poi tutto in discesa, piano piano piano il contratto, finito il contratto, sono andato a Messina, sono stato due anni a Messina e lì mi hanno scoperto quello che avevo, teno si vita e scafato in negros, E devo ringraziare loro, il medico devo ringraziare. Perché non mi credevano mi vedeva che ero un malato immaginario. Questo siciliano, è siciliano. E l'altro per veramente Sai che significa che uno dice che non hai niente, che gli dice alla Swedan, ma quello non c'è un caso, non c'è niente. Sei cioè, in carcere tutta la mia ricetta che sono andato più a scuola per giocare a casa. Credi che sia stato l'infortunio sì, a, sì. a distruggerti sì, la carriera? Sì. sì, perché poi tutto quello che è successo è successo di conseguenza. Perché io non mi sono mai alzato la mattina e mi voglio rovinare. Cioè, questo non esiste completamente. Io nonostante tutto ci ho provato a ritornare facendomi infiltrazione, vengo in terapia, che mi piace delle cose, se tu parli con un giocatore adesso non, non si fa un cazzo di queste cose che mi sono fatte lì. Nessuno si fare mai una puntura di cortesione. Da come ti rispondo oggi quando sto bene in gioco. E io per l'amore di giocare cioè, mi facevo le punture, mi avevo fatto sentire dire pure che io non avevo un cazzo. Io dovevo smettere di giocare, dovevo dichiarare l'infortunio permanente, stop, non devo giocare Invece per l'amore di rigiocare, i 20 anni non, posso, non potevo pensare di smettere di giocare a 20 anni e carcere tutta la mia vita. Da calciatore professionista, poi la tua vita come è cambiata quando, quando hai smesso? Poi sono finiti i soldi, sono finiti le moglie, poi ci sono lasciati. E poi c'è stato un periodo buio della mia vita. Eh, no, un di droga no, parliamo di droga pesante no, di canna devo ringraziare Gesù che mi sono uscito e sono qui a parlare con me. dove dove adesso? una macchina qua dietro, in via Rossi una panna tristi te la vuoi far vedere o no? no, di perché la macchina non è mia la no, trovata eh, aperta è sempre lì da quarto dieci mesi. Tu prima dormivi nei migliori hotel d'Italia, vivevi, avevi le migliori macchine, eh, i migliori, migliori ristoranti e adesso dormi in una panda abbandonata, sì. non hai una casa, no. però immagino che tu ormai ti ci sia abituato. <ride> no, vuoi o non vuoi e ti ci abituo.